ci siamo buon Natale! benvenuti a questo Christmas workout faremo 20 minuti di movimento, allenamento noi lo faremo in coppia potrete farlo anche da sole alleniamoci e divertiamoci in questo Natale olè. Olè, olè! allora iniziamo con un po' di riscaldamento giusto 2 minuti and go quindi iniziamo andiamo giù in squat mi prendo le punte delle dita dei piedi e allungo allungo dietro la gamba muovo un po' indietro e avanti cammino un po' nei piedi ok ok vado giù e riallungo vado giù e salgo dallo squat Ok, lancio un piede indietro vado in affondo scendo tengo un po' la posizione molleggio That's the jingle <ride> torno su vado avanti lancio l'altra gamba indietro e scendo sempre in affondo molleggiando ok da qua salgo su allungo la gamba avanti spostando il peso indietro e mi piego verso la gamba oh, <ride> dolore <ride> ok porto il peso in avanti chiudo avanti il tappetino lancio l'altra gamba indietro e allungo la gamba in appoggio piede a martello, gamba tesa ok da qua chiudo avanti appoggio le mani a terra cammino dietro e vado in plank tengo dal plank Porto indietro il peso. Sei pronta, vale, allenarti? Prontissima, sei pronta? Sono in, in, in pike sei in pike, <ride> certo. <ride> ok, mi siedo nei talloni e salgo in pike, lo facciamo altre 5 volte e siamo pronti ad iniziare: 2, 3, 4, e 5, ok. Quindi gli esercizi che andremo a fare sono 5, 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa, li ripeteremo 4 volte, 20 minuti di workout, easy. Divertiamoci allora, gli esercizi sono con un partner, con un amico, con il vostro nonno che sta ancora finendo di digerire. Portava davanti a voi, avvicinati. Mani, ci prendiamo per mano e squat, salgo a fondo dietro incrociato. Chiudo, squat, a fondo dietro incrociato. Ok? <ride> e così si va avanti per 40 secondi. Poi si va in plank e facciamo shoulder taps, quindi tocco spalla, tocco spalla. Batto 5, batto 5, tocco spalla, tocco spalla, batto 5, batto 5, oh yes! Subito dopo, addominali, e quindi... Questo queste... è complicato, <ride> non sappiamo! Questo è il più divertente perché facciamo dei V-ups incrociandoci, quindi Partiamo si parte lateralmente, si chiude, si passa in mezzo e si riapre, chiudo, giro su e riapro! Non se, perdete il tempo. Se questa apertura su la trovate troppo difficile, passate sotto. Se, cercando di okay. non scontrarvi, ok? Continuiamo con il quarto esercizio che sono la sedia in tenuta. Quindi vai. sedere contro sedere. Oh, aspetta. Oh ok, aspetta. Oh vai. Bene. Spalle contro spalle, oh, vai. Ah, okay. ok. Ok. E reggimi. vicenda. Eh sì però. Allora se... vai sedere contro sedere. Oh. Sarà bellissima. Okay. <ride> allora, io c'ho qualcosa che esce. Ho il legge facciamo così, schiena contro schiena. Okay, vai. Ok iniziamo da qua. Ok da qua giù. Ok però reggi mi vale. Eh, ma devi spingere. Eh, se no ti butto giù. Ok. Ok. la okay. cioè, potremo fare forse. Che... Secondo me ora del quinto <ride> giro abbiamo capito come funziona. <ride> Ottimo. <Okay>. Vai. <ride> Bellissimo, di già e poi terminiamo con il passo del peso: sembra una cosa un po' un gioco di squadra. Il passo del peso in plank. Vai. Quindi mettiamo il peso davanti a noi, e cioè no, scusa, parto io, Vai. parto da in mezzo, lo prendo, lo sollevo e te lo metto lì. Olé. E ce lo passiamo. Uh uhuh. che gioco divertente. <ride> Potete anche decidere di passarvi tipo i regali di Natale, così, l'albero, insomma. Il palettone, il palettone, insomma. palettone esatto. È yeah. <ride> libertà, c'è cioè libertà nella scelta degli esercizi. Perfetto! Oh, sono pronti? Saranno sarà lunghi così. Sarà tirati. tosta. 20 minuti, pronti a iniziare. Io tengo il tempo. Timer on. Let's go. Non metto la musica, ci, sì. ci divertiamo un po' <ride> <ride> insieme. Quindi... Pronti 40 secondi di lavoro e squat a fondo dietro, ok? Yes. 3, 2, 1, vai. Squat ta, dietro, ok, squat, oh, vai. vedi, questo è anche piacevole, non sì. sei No, io non conto. E sto cappellino che mi sta facendo un caldo eh. Eh. <ride> perché? Ma nel lato di là non ti viene da fare lo squat. Esatto, eh. Ore, non so parlando stai. <ride> 20 secondi. <ride> Pensate che ogni volta ho sempre paura di non aver attivato il timer. Ah, sì, sì, perché mi succede. <ride> Ottimo, oh, no, spero che tu questa volta l'abbia fatto. Fammi controllare. Sì, stop. <ride> okay. 20 Sono secondi partito. di pausa <ride> e andiamo giù in plank. Shoulder taps e clap. 25. Aspetta 3, 2, 1, go Ok, shoulder tap, tap Vince chi fa la più forza Non me lo dire, Sai che sono competitiva sì, Leggermente la finestra sta sto a morire forse il cappellino si sì, deve sì, sì. una buona idea ah questi sì, 40 secondi sono sempre infiniti stop ok azia natale ma molto bene io la tolgo idem mi faccio anche una coda eh hai 9 secondi. Ottimo. Eh, eh, Ora abbiamo gli addominali incrociati. Ok. Vediamo se sopravviviamo. <ride> la, se eh, la sedia. Eh? Devo dire che è quello che mi spaventa di più è la sedia. Go. Ha. Anche perché devi andare a tempo, tu vai velocissimo. Eh, eh, ma io perché penso che tu vai veloce. No, no, piano. Allora rallentiamo. Oh, calma. <ride> Io passo sotto. Eh, no! Eh? <ride> oh, no, Fashion, sei tu quella giovane, eh? Ah, scusa. Eh, ricordatelo. Tanto dura. Ce <ride> la fa più. Dai che abbiamo quasi finito. Forza! Oh oh! Questa è che è il primo giro! Uh, vabbè, ma il primo giro è sempre il peggiore in realtà. Stop! Ok! Sedia! <ride> Questo è arrivata. Ma perché mi viene da fare lo squat? Lo Invece squat. Lo squat. <ride> Invece devo lo squat, ok? Lo squat. Mm. Oh. Ci siamo? Vai. 3 2 1 Go. No, vale, vale. Eh. partiamo allora. dalla schiena. Sì. Eh. Sembra meglio. Devi Vai. andare un po' ok. Ok. Però reggimi. Spingi. Spingi oh. con la... Oh! Poi cadi. No. Sei su? Ti reggo. Tu spingi con la schiena, non troppo. Ora Oh. Allora già contenta! Eh no, ok, vabbè così così okay. Uh, Niente, io ero fatto ho gambe. fatto le gambe. Ma ho attivato il timer! No, scherzo! <ride> io ho fatto le gambe sono felice. Ecco. Uh. Dai, dai, dai, manca poco. 3, 2, 1, <ride> allora, no! Al 3 2 1 non succede nulla, allo 0 si molla, non al 3. Pensavo Devo farti si cadere. secondi. Mm. Passo del peso. Ok. Lancio del disco. <ride> ok. Andiamo. Pronti in 3 2 1 Vai, go. Tenga signorina. A lei. Prego. Niente, è finito Quindi me l'hai fatto o no al regalo? Allora, eh, sì, eh, sì non, è, non mi è chiaro Il regalo è stato pensato mm. Ah, ottimo <ride> È stato anche per metà acquistato Ok Non è stato completato Come doveva essere Vabbè Però Cioè, è work in progress oh, Come Tutto Piano piano, arriva. stop, Ok, primo giro. <ride> ne mancano tre. Ah, tre? Eh sì, venti ah, no, minuti 4. è. Rapido, eh? Sarà 4. rapido, No, 5, 4, allora. 20, Ok, ricominciamo. Tata, ta, squat, mi raccomando, lo squat in mezzo. 3, 2, 1, go. Squat, di qua. Ok, e. Hey. Vedrai che questo giro andrà molto meglio. Io il primo. ogni volta dico come arriva alla fine. Vabbè, l'unico che non piace è la sedia, non so perché te l'ho proposto, poi te l'ho proposto pure io, <ride> davvero? <ride> perché tu vai in squat. Sì, è perché mi sento instabile. Devi sento? provarlo con. cioè, è come farlo contro il muro. Eh sì, ma tu non sai come il muro. Capito? Ma al muro tu appoggi la schiena. Sì, hai ragione. Eh. Ora poi mi concentro Considerami come un muro La tua colonna portante <ride> Oh, mi ha detto stop Il pazzone da mia vecchiai Stop Ah, da un po' <ride> Sembrava lunghi Eh, vabbè ho... ho aperto la finestra nel frattempo Perché jo. Yes Abbiamo uh. questo Clac Sì 3, okay. 2 uno, go shoulder tap tap tap shoulder tap tap Hai uh, pensato tappa. di farla cantante? no non male <ride> perché? jingle bell, jingle bell, jingle bell rock no? Uh, si sì. Sì, dai però non male <ride> non mi fanno mai cantare uh. dai dai che manca poco siamo... Non Bossone... so nemmeno... Dai! <ride> Ho perso! Concentrati. Secondo me sono finiti però. Stop! stop. Ora! Perfetto. Brava! Oh, eh, sai! Hai visto? Uh. Anni anni. Di 40 secondi! Esatto. Sì, 40 secondi. Sorry. Cosa vuoi? Non mi Non capisco. Ok. 3... Due uno go he, he, he, he, he, he, he. Io alla fine mi ritrovo sugli avambracci Perché altro io ho il tappetino che sta rotto Eh sì non è un grande tappetino quello Perché andiamo così veloce? sai tu che volevi fare Eh no oh, eh, sì, è vero, è vero. Okay. Eh, eh, eh. Sei lenta, te lo dico sempre. Eh, sì, ok. Poi le braccia dietro che si aggirano, ok. Sto. Non mi piace questo esercizio. Questa è un po' lamentosa. Fascia, anzi, <ride> per quello durante no. i workout. Metto No Il... quando registri, allora si sì, metto la musica, <ride> sì. ok. Oh no. Schiena contro schiena, okay. ok. Andiamo e giù, okay. perfetto. Visto? Sì, ma mi fa malissimo. Cosa? Le gambe. No, dai, dai, dai. Scusa, non ce la faccio più. No, no, no, dai, che ce la fai. Tieni, tieni, tieni. dai Dai, dai, dai, che mancano pochi secondi <ride> pochissimi eh reggi reggi ci sei pochissimi mm. vai vai e vai ma <ride> oh, no, <ride> oh, no! Poi ti diverti un po' troppo su questo. ti cade no? insieme <ride> e ci si rialza ah, aspetta un secondo ok oh, no. aspetta si sì. Ok, quindi ora passo del peso, mi fa morire sto nome. Pronti a partire in 3, 2, 1, go, voilà. Mi vedo sempre più lontana. Ah, si sì, sì, no sì, è, sì, è sì, però. Ma se io questo trovo sulle dita, non è piacevole, no, direi di no. <ride> Adesso ho paura. Non darmi le idee lo sai che poi, eh lo so mi stuzzichi, <ride> poi sei competitiva <ride> dici ok stacco tutto Aspetta, lo faccio prima io <ride> ma un pesetto un po' più leggero non lo so, hai scelto tu stop. stop ok, secondo round terminato okay. uh. terzo round ci sono tifo 50, 50 per... gradi qua dentro ok 3 2 1 go possiamo essere burta. più silenziose È vero. E ora c'è la concentrazione mix stanchezza. Ti sei slacciato una scarpa? Eh ma non posso fermarmi, No, farò ne nei 20 secondi. Brava. 20 secondi, le dita più veloci del West. L'ho avviato. Non Ci la Ok, ci siamo. 4, 1, stop. Ottimo. Vai, vai, vai. Vai. Anzi, avvicinati un po' che stai andando giù dal soppalco okay. <ride> ok Giù Ok Shoulder tap and clap 3, 2, 1, go Shoulder tap Tac, tac, tac Qual è quello più riposante per te? Beh, questo. Quello più faticoso? La sedia. La sedia. <ride> <ride> Mannaggia, a me. <ride> Ma sì, facciamola. Per me il più faticoso è gli addominali. No, io secondo me è perché ho fatto ieri le gambe. No. Oh. Quindi. Il mio batti oh, è sempre un oh, po'... Oh, okay. Stop! Il mio batti è tipo... Oh, dai! Ti fa una carezza. Sì, ormai? Prima era un po'... All'inizio si... Sì. Si va scemando in queste cose. No! Ah no, bello! Questo è bellissimo! Meraviglioso! Stasera prima di andare a letto non vedo l'ora di riparlo. Ok, go! In ritardo un po' troppo spesso aspetta vicino, mi sono so. vicino ok hey. Hey. Hey. ti piace no lo odio <ride> cerco qualcosa di positivo <ride> di, o di non pensare ging rock. non oui. portarmi a nipote eh davvero mi avrebbe fatto sfigurare a far Oh, bello, verticali! Oh, ponte! Oh, provato! sì. Stop! Oh, Dio. sedia! Ah. Con questa mi guadagno il panettone. Oh. Guarda, mi sa che il panettone... C'è già, già C'è già, tranquilla. Schiena contro schiena. Io dicevo quello And da mangiare And go uh, Spingi Vai Ok Oh tieni E hey, non stai spingendo molto Io ti tengo ma non okay. spingi Eh no ho paura che mi la molli Io non ti ho mai mollato <ride> Poi non è che fai molto eh Dai dai che manca pochissimo Mi stai Ok Quattro. No No che poi <ride> Mandi tutti in confusione Ah le gambe Dai dai dai dai 3, 2, 1 Uff Vedi che bello scendere insieme Ecco <ride> adesso si stanca vera No no dai che manca l'ultimo E poi solo un giro Poi abbiamo finito eh? Wow! Eh? Passo del peso Yes Parto da qua 3 2 1 go Troppo vicina. So. <ride> Prova a pargirmi. Eh? <ride> Cosa? Troppo vicini, so. <ride> eh, questo io lo fatico, eh. Lo fatico. <ride> D'è toscano? No, guarda, lascia fare. <ride> Anche questo è Toscano, lascia fare <ride> Col sinistro soprattutto. Oh, io posso sulle ginocchia, mi spiace. Stop! Ehi, Mancava no. un secondo! Eh, non lo so! Non volare! Dai! <ride> oh mio dio! Si ricomincia! Dai, ultimo, che ultimo giro, giro, dai! Uh, yes, yes, yes! ok oh no non ho passato la scusa <ride> no così. belle fresche no ma un mercatino un... da 20 minuti eh già no, è robina. quella cosa per natale per divertirsi ultimo round go squat uh forse non dovevo mangiare la lasagna prima di venirti mi sa di no non è stata un'ottima idea pensavo di farlo un pochino più tardi poi ho detto bah! Ma no! togliamocelo subito e poi ci mettiamo in cucina <ride> e... giornatona <ride> ti fa da <ride> sai sì, come troppo... quando sul tapirulan c'hai sì, la ventolina oh scusami Salsi controllo stop ok ok uh, uh, uh, vuoi aprire un po di più la finestra cosa abbiamo ora? Uh, shoulder tap And ah clap. sì. vai io dopo un po sconnetto ok 3, 2, 1 come on go shoulder tap tap, tap. Dai, eh. Yes. È l'ultimo. Un po' diverso. Super power, l'ultimo. Okay. Adesso c'è quello che odio io, poi quello che odi tu, e poi l'ultimo che odio. Quindi <ride> no. niente, non si vince mai oggi. Dai, l'ultimo è l'ultimo. L'ultimo spinge a prescindere. 3, 2, 1, go! Uh, Ti ha scocchiato il ginocchio. <ride> Dai, dai dai poco aspetta dai. poco è nativo Beh, dai su 40 secondi al massimo le mancano 20 10 e allora dai dai dai oh faccia sei tu che molli eh si sì, sì. dai oh. <ride> ma io mi auto inci Chiamami! <ride> Tre, due, schiena! Uno! Go! Vai. Dove sei? Ok Sono qui per te ah, che schifo! Di che? Sei sto appiccicosa! Io? <ride> Va! Ora che schifo! Dai, spingi un po' di più! Ok! Oh. Mi piace questo esercizio! È comodo! Non lo so! È anche una delle prove della sezione mettiti alla prova. Quindi, visto che magari sono passati due mesi o tre mesi da quando l'avete fatto, provate a ritornare a fare i wall sits. Vediamo se e quanto siete migliorati. Eh? Quanto manca? Stop! Ok. Uh. <ride> Dovevo dirlo Beh, così, era proprio studiato il secondo. Grandi, manca l'ultimo! <ride> L'ultimo, come volano 20 minuti quando ci si diverte? Wow! <ride> ok, ci possiamo dire che farlo in due eh, sì. è decisamente più divertente. 3, 2, 1, go. Ultimo Sei il lancio del manubrio! penso morto proprio boh! Ah. Ai ai Dai che ci sei quasi! Faccia è la sinistra, lo so! Ok! finish Woohoo! We made it, oh yes! Uh. Ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta! Uh, che dire? Okay. Complimenti per esservi presi cura di voi anche oggi! <ride> e adesso andiamo a festeggiare! Ciao ragazze! Buone feste, tanti auguri, un abbraccio grandissimo da noi di Bloomwell, Silvia e Valeria! <ride> Dal, dal Bloom la è tutto! Passo <ride> e chiudo! <Mua>. Ciao ciao! Io <ride> non ci trovo il levo. Oddio! Facciamo oh, un po' di stretch. Oh. Oh. Che è sta roba? <ride> non lo so. Str <ride> e questo è lo stretch. <ride> questo è lo stretch. Ma non ti ho insegnato tutto. nulla! Con mia nipote. Ah, ok. Mentre mi salta sulla pancia. Che ti saltato la paglia? Uh. Facciamo mobility. Mobility. Facciamo un po' di. Oh! oh. oh. oh mio. E cricca. Uh. Prima il tetto. Uh. E eh, per sono... sono qua. <ride> Col sorriso. Col sorriso lì al petto. facciamo Tofu i biscottini biscottini mandorle cocco e chocolate chips e poi facciamo i super buoni li facciamo in modo super semplice zero sbatti hai preso le verdure proprio surgelate. Sì. sì, perché puoi farlo con le verdure sul gelato, secondo me ma anche in realtà col minestrone perché tanto è il minestrone ah, sì. se prendi quello sì. ah, a parte se prendi sul surgelato, va benissimo nostro. Non hai blocchi di brodo però dentro? No No, no Tipo quello della ro eh, Della Orgel. Ah. E Scusa, no. cosa fa il brodo? L'acqua Sì Però deve avere Eh no, ma le verdure lasciano Credo un po' Il colore dell'acqua Perché infatti non è che sarà di brodo mm. Tu dici che non hai neanche un po' di brodo Insaporitore No, non credo Cioè di per sé se lo fai asciutto Ok, però effettivamente sì Lo devi versare in un pentolo d'acqua Sì Sì, sì ah. Però se lo fai asciutto è come se fossero le, le verdure Per cui è anche una cosa intelligente oh. Okay. Oh. Sto, sto grodando è la madonna Adesso a fermarmi su più di prima Vuoi che chiudo? Ti arrivo trappia? No, no. Oh, no, per carità di Dios Lascia entrare. Che poi ah, non so se ah, Luna è ancora in quella posizione. posizione. Ma c'è Luna che è con la faccia dentro le coperte. Ma Luna dorme in al pomeriggio sempre. Cioè, sempre, sempre, sempre. Pensa all'altro giorno una. Una ragazza mi ha scritto... Aspetta che spengo. Sì.